Soffia su me, sulle vile, deserti e praterie, irrorami di te, che mi ha insegnato a leggere nel silenzio le poesie che non hai scritto, Non smettere di sospirare